Ciao! Hai un'idea brillante e vuoi metterla alla prova? Sono aperte le candidature a Innovitz Gymnasium, un percorso di accelerazione che darà forma alla tua idea. Ad ogni idea sarà affiancato un mentor dedicato che seguirà i progressi del progetto. Ad ogni start sarà affiancato un personal coach che lo affiancherà lungo tutto il percorso di Innovitz Gymnasium. Una composta da 60 associati Innoviz, professionisti provenienti dai più svariati settori industriali che metteranno a disposizione e in gioco le proprie competenze durante le sessioni del ginnasium allo scopo di favorire lo sviluppo di tutti i progetti selezionati. Il percorso di accelerazione Innovitz Gymnasium inizierà a gennaio 2017 e terminerà a gioco di sessioni ogni due settimane. La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il 12 ottobre. Innovitz, Innovation for Passion.